Il sistema miracolo per vitiligine elimina la causa interna della vitiligine e la cura in modo permanente. Affrontando tutti i fattori che contribuiscono alla vitiligine con un approccio olistico e multidimensionale assicura lo sradicamento definitivo dell'ambiente interno che porta alla vitiligine. Potrai goderti una liberazione definitiva dalla vitiligine e sarai finalmente in grado di uno Guarire dalla vitiligine e far tornare la tua pelle al suo colore naturale in 7 giorni. 2. Curare la causa di base della vitiligine affrontando olisticamente le cause interne del disturbo in 45-60 giorni. 3. Prevenire l'insorgere di segni o cicatrici. 4. Buttare via i farmaci, lozioni e creme miracolo e sentirti più fiducioso subito. 5. Risparmiare migliaia di euro in farmaci, laser e trattamenti UV, visite dal dottore o interventi chirurgici. 6 Ripristinare il tuo naturale equilibrio interno e fermare i problemi di salute associati alla vitiligine tenendoli lontano per sempre. 7 Perdere chili in eccesso, sembrare più giovane e rinconquistare l'autostima. 8 Ripristinare i livelli di energia e migliorare la qualità della vita in modo significativo. Garantito, se vuoi imparare come curare la vitiligine in modo definitivo e riacquistare la tua salute e benessere, senza farmaci. Senza i tradizionali trattamenti per la vitiligine e senza alcun effetto collaterale, allora questa sarà la lettura più importante che abbia mai fatto. Te lo garantisco e ho i risultati per provartelo. Clicca qui sotto per scaricare il prodotto.